La pressione è buona, anche se <coughs> i limiti con una squadra di A2 è chiaro che si evidenziano di più. Abbiamo lavorare moltissimo sulla fase di non possesso perché i cambi di marcatura non sono fatti bene. Però per l'immagine di miglioramento che hanno i ragazzi possiamo fare benissimo. L'obiettivo è sempre per sempre valorizzare i ragazzi, come abbiamo fatto nel passato, noi... Abbiamo parecchi che abbiamo valorizzato e ne vogliamo valorizzare ancora di più. E quindi l'obiettivo è sempre giovanissima, e juniors. è prima squadra che non ci nasconderemo, siamo sempre in città di Sottino quindi dobbiamo necessariamente fare qualcosa. Non lo so, perché non è facile. Noi veniamo da quattro anni dove con la Juniors abbiamo stravinto. Eh, ci aspetteranno tutti al VARCO, dovremo giocare con squadre anche di A, di B, di A2, cose che negli allievi nella prima fase non ci sono. Quindi... Però il gruppo è buono e può solo migliorare. Credo che in questi due anni possiamo fare bene. E mi auguro di poter fare un'altra final four e di vincerlo come abbiamo fatto due anni fa. <musica> Fabio e... <coughs> Io È un grandissimo amico, oltre che un tecnico valido, fatto, abbiamo conseguito insieme il corso di secondo livello nel 1996, la conosco dalla vita e mi darà una grossa, e si vede già la mano che mi sta dando, perché avete visto oggi nella partita con l'Augusta, il portierino Alessio degli allievi ha fatto benissimo, quindi sono molto contento, è professionale, competente ed è un grandissimo amico. Un saluto a è un grandissimo saluto a Sortelecimio.it.